Apriamo una parentesi adesso dedicata allo sport, al benessere, al fitness, alla posturologia, per sintetizzare tutto in una parola con il nostro posturologo di riferimento, Ferdinando Pivetta, che saluto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, eh, oggi ci eravamo ripromessi di parlare di bambini e sport, no? intanto sì. per sfatare qualche luogo comune, qualche stereotipo, tipo che la pallacanestro fa diventare grandi, il sollevamento pesi fa restare piccoli i bambini, e il nuoto è lo sport più completo e tutte queste cose qua. Boh, sì, ehm, beh, direi che ormai la, la conoscenza di tutti, che chi determina le misure dei nostri figli non è lo sport, ma è la genetica. Quindi se i genitori o i parenti più prossimi hanno una tendenza ad essere alti, ovviamente i ragazzi avranno un'altezza adeguata rispetto ai genitori, viceversa i ragazzi di genitori con, con, eh, piuttosto piccoli avranno ragazzi che non potranno accettare solo 1,80 m, se la media è di 1,65 m, 1,70 m, questo è mai assodato. Lo sport invece può aiutare nella crescita armonica. C'è però da, da fare alcune premesse, è vero che tutti gli sport non sono uguali, è vero che qualcuno reputa qualche sport meglio di altri, ma in realtà i ragazzi, i bambini soprattutto, dovrebbero fare una varietà diversa di sport. Quindi la specializzazione precoce non fa assolutamente bene. Mm. E questo viene fatto anche... Quindi lei è per la multidisciplinarità? Assolutamente Almeno sì. Almeno fino ai 13, 14 anni? Allora... Ci sono alcuni sport su cui non si può fare a meno perché sono sport con particolarità, attività a fine di equilibrio di, e di coordinazione tipo eh, la ginnastica artistica, i tuffi che hanno bisogno di determinate capacità e ad essere sviluppate abbastanza precocemente. Ma tutto il resto, eh, quando abbiamo una base generale fino ai 12-13 anni, poi i ragazzi possono fare qualsiasi tipo di attività perché la loro, il loro apprendimento delle capacità motorie è, è decisamente più grande. E poi per quanto Riguardo alla crescita, parliamo anche di alimentazione, quindi a seconda del tipo di alimentazione si può determinare una crescita più o meno pronunciata verso una, un più alto o un meno alto. Eh, però eh, direi che nei bambini, se parliamo di bambini, dobbiamo ricordarci che fino ai 6 anni non hanno sviluppato completamente dei recettori. Che sono nella parte dei nostri piedi e la curva, eh, le curve della nostra colonna non sono completamente formate. Quindi devono fare attività assolutamente blande, proprio dedicate agli sport che faranno dopo i sei anni. La cosa migliore è come un tempo: quando ossia, un tempo è eh, ossia camminare. camminare, andare per i campi, fare i giochi da bambini, cosa che adesso si fa poco o niente, quelli che si facevano un tempo. Cavallina, l'arrampicarsi sugli alberi, quei giochi che si facevano un tempo che non c'erano tablet, non c'erano cellulari. I bambini non si chiudono in casa, ma non avevano la TV, quindi dovevano stare fuori. Quelli erano atleti che già erano formati quando avevano 10-12 anni per qualsiasi tipo di sport perché avevano una capacità, un bagaglio motorio enorme. Adesso i bambini fanno fatica a fare la capovolta a terra, la capovolta, quella che viene chiamata capriola. Fanno fatica a farla perché non l'hanno mai fatta eppure è una cosa molto semplice però siamo arrivati a questo livello quindi se io dovessi dire che sport è meglio per i bambini io direi che tutti gli sport quindi ogni anno scegliono uno sport diverso a seconda del tipo di capacità che si sviluppa in quel momento e comunque più è vario meglio è fare camminare scalzi sempre più possibile li stare a contatto più possibile con la superficie naturale, questa è la cosa fondamentale, poi tutto il resto viene di conseguenza. E compreso anche, mi parlava nel fuori onda, anche del, del fatto che eh, anche avere una buona dentatura <ride> aiuta, anche una buona masticazione aiuta a mantenere una postura corretta. No? Ma allora, allora, mettiamola così. Quando leggo o sento queste pseudo teorie. Lei non è candidato, vero? Nessuna, a nessuna, nessuna cosa. Nessun consiglio no, comunale. no, no. Quindi no, possiamo no. anche sforare i quattro minuti. Allora, qua, qua, dal, quando. Dai quando. Quando, protocolli sì. della allora, quando sento dire. Eh, ma i ragazzi di oggi sono tutti curvi perché usano tanto il cellulare o il tablet. E, scusate, vent'anni fa? Trent'anni fa? Cioè, quando sento la frase. Tirati su che sei storto, tiro sulle spalle perché sei gobbo, ok? lo dicono ora, come lo dicevano vent'anni fa, trent'anni fa, ai ragazzi. E gli anziani? Cioè, anche loro sono piegati in avanti. Il problema è che chi determina la verticalità non è il pensare di stare dritti, è quanti denti abbiamo in bocca e che altezze hanno. Questo, è questo che determina la verticalità. Le altezze dei denti, soprattutto i denti posteriori. I ragazzi i denti posteriori fino a una certa età non ce l'hanno, quindi i denti del giudizio o il, o il settimo dente non ce l'hanno fino ai 10-12 anni ed è per questo che tendono a stare piegati, infatti dopo i 13-14 anni cambiano la postura completamente, quindi lo sport può aiutare ma dirgli ai ragazzi tira sulle spalle perché sei gobbo non aiuta perché non funziona così. D'altronde anche i cavalli da corsa si guarda in bocca, no? si guarda la dentatura per vedere se, se veramente sono dei puro sangue o se sono dei, dei brocchi. Va bene, comunque questo è un altro argomento molto interessante che magari approfondiremo nelle prossime settimane. Assolutamente, sì, assolutamente sì. Intanto grazie a Ferdinando Pivetta e appuntamento anche con lui la prossima settimana. Arrivederci a tutti. Grazie.